Rrrrrrrrrrrrrrr farlo in questa merda di città, dopo mio fratello 420 piedi per terra, e so volta tipo quando senti la strumentale che si ferma e stop hey. Fa tutto, tutto da me, le sue so linee fra, sì. solo con me Fammi hey. rappare. Mi dici che è banato ad essere ribassato con chi lo merita Voglio sì, sì. non convincerti che sei sbagliato ma tu sai qual è la verità Tu tengo il controllo del territorio da lontano come un latitano con più frate che per me sottomette l'eventuale sfida sei sì, sì. il campione delle strade è tornato Provare sì. a metterti in mezzo a sto cararmato sì, e visto sì. io lo scrivo sì. l'infame Me lo scrivo sì. sì. sono stato zitto in un angolino ma quando scrivo non so a capo chino Chino chino non so a capo chino No, no ancora un po' sì. Sofia di strada, la mia mente salta, siamo semi sull'asfalto in pedocle, ho un ascoltatore semplice, entro sulla traccia e la gente salta, anche in Europa riconoscono il talento, non comprendono ma sta roba piace perché le emozioni non mentono mai.